Salve lettori, questa settimana vi invito a leggere Bianca come il latte e Rossa come il Sangue, scritto da Alessandro D'Avene ed edito da Mondadori. Sicuramente tanti di voi avranno già visto il film, in quanto dal libro è stato tratto un film diversi anni fa, ma io sono controcorrente, quindi vi racconterò un po' la trama e vi darò il mio personale punto di vista. Il protagonista della storia è un giovane liceale di nome Leonardo che ama a giocare a calcio e ascoltare la musica, non si preoccupa neanche tanto di andare bene a scuola. Ma quest'anno la sua organizzazione e la sua idea di scuola verrà un po' stravolta perché eh, arriverà un supplente, un supplente di storia e filosofia che eh, lo stravolgerà ponendogli delle domande alle quali egli cerca in tutti i modi di dare risposta, cosa che prima non si sarebbe assolutamente preoccupato di fare. Inoltre, eh, oltre appunto a Leonardo, eh, abbiamo Silvia. Silvia è la migliore amica eh, di Leo che stravede per lui. Ma Leo ha d'occhi soltanto per Beatrice, una ragazza che vede alla fermata dell'autobus eh, del quale è perdutamente innamorato e che ha una folta capigliatura rossa. Ecco, eh, all'interno del romanzo troviamo dei riferimenti ai colori che vengono paragonati agli stati d'animo. Il bianco che simboleggia il vuoto, la mancanza, la perdita di qualcuno o qualcosa, il rosso che invece simboleggia la passione, l'amore, il sangue che scorre nelle vene ed ecco per Leo Beatrice è il suo sogno, è tutto ciò che sta cercando crede che insieme a lei possa sconfiggere ogni, ogni problema ma accade qualcosa di impensabile e Scopre per qualche giorno Beatrice non, viene, non frequenta la scuola e viene a sapere tramite Silvia che la ragazza è malata è malata di leucemia così con Silvia affronterà durante l'anno diversi passaggi della malattia della ragazza ma inizialmente decide di eh, confessarle il suo amore quindi decide di scriverle una lettera la prima stesura non è proprio la migliore ma poi insieme a Silvia decidono di scriverne una seconda ma non ha il coraggio di eh, recapitargliela e così cosa fa? preso dalla foga fa una passeggiata in motorino è distratto a un incidente e casualmente si ritrova nello stesso ospedale dove appunto è ricoverata Beatrice allora prende il preso di coraggio decide di percorrere la corsia e di recarsi al suo piano davanti alla sua stanza ma la vede lì inerme, che stava riposando, molto pallida e decide di non svegliarla però il giorno seguente decide di che sarebbe andato lì avrebbe recapitato la lettera e gli avrebbe confessato tutto il suo amore. Ovviamente non la trova più perché la ragazza è stata dimessa. Eh, non posso aggiungere ora altro per, eh, perché non vorrei rivelarvi... Eh scusate la brusca interruzione, la mia fotocamera ha deciso di fare una pausa, si è scaricata la batteria detto questo, stavo per dirvi che non continuerò eh, nel racconto della trama in quanto non vorrei rovinare appunto eh, la lettura, chi ancora deve affrontare, la lettura di questo romanzo eh, vi dico soltanto che un punto a favore della, del romanzo è la stesura in prima persona, cioè noi viviamo tutto ciò che vive il protagonista lo viviamo attraverso i suoi occhi, attraverso i suoi sentimenti, eh, saremo tristi, saremo felici, saremo innamorati, eh, proveremo soddisfazione a far volare con la fantasia Beatrice, ci emozioneremo quando leggeremo le lettere che Beatrice scrive in quanto tiene una... Um, diciamo corrispondenza epistolare con Dio e eh, in una eh, di queste lettere che verranno lette appunto eh, durante le pagine conclusive del racconto eh, la ragazza riuscirà a curare più di una ferita e non dico soltanto al nostro protagonista ma anche a, ad altri personaggi Importante è anche il ruolo dei genitori che sì possono essere impegnatissimi al lavoro eh, però hanno sempre un momento per Leo Ovviamente, è un ragazzo adolescente ha difficoltà a chiedere un parere ai genitori. Ma questi ultimi ci sono sempre hanno sempre dei validi consigli da dare al ragazzo ed infine, un posto particolare lo occupa il sognatore perché crede un po' come vi ho raccontato qualche settimana fa in, nel libro Cuore di De Amici Seglia ha la speranza che questi ragazzi possano cambiare il futuro bene, eh, Alessandro D'Avenia attraverso eh, le parole del sognatore trasmette la stessa speranza eh, fa incuriosire i lettori fa incuriosire anche i ragazzi dice che i ragazzi non devono eh, cullarsi su ciò che sanno ma devono chiedersi perché alcune cose accadono e una di queste appunto domande che pone mi è rimasta particolarmente nel cuore quando dice come mai eh, attaccavano Bisanzio, Roma, Alessandria e distruggevano tutto bruciando tutto, biblioteche, manoscritti, libri tutto ciò che poteva esserci e chiede ai ragazzi appunto di rifletterci a casa e la risposta alla fine a cui giunge Leo è significativa perché bruciano i libri? Bruciare i, per, per bruciare i sogni scusate perché bruciare i sogni è il segreto per abbattere definitivamente i propri nemici, perché non trovino più la forza di rialzarsi e ricominciare. Se non permetti alle persone di sognare, le rendi schiave. Quando non hai sogni, li rubi agli altri, perché non li abbiano neanche loro. L'invidia ti brucia il cuore e quel fuoco divora tutto. Quindi vi invito a scrivere eh, il vostro pensiero, la frase che più vi è piaciuta di questo libro, nei commenti, a seguirmi. Spero che troviate utile questa recensione e vi mando un enorme bacio e soprattutto saluto anche il professore D'Avenia. Alla prossima settimana!